inizia ad aggiungere un po' di basilico spezzettato sempre con le mani e aggiungiamo subito il sale calare la pasta la pasta e adesso nel frattempo aggiungiamo la cucola al nostro sugo. Io non abolirò la rucola perché a me piace sentirla la scrocchiarella quando la andiamo a mangiare e quindi la aggiungo nel sugo. Le alziamo le nostre orecchiette e le facciamo andare nel sugo. Le andiamo a piegare. facciamo insaporire per qualche minuto e adesso impiattiamo e andiamo a condire il tutto con il cacio di cotta grattugiato al momento a scaglie grandi così abbondante aggiungiamo un bel filo d'olio e piatta